Ebbene oggi. Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Diamantix e Marco 007 e siamo tornati su Super Paper Mario. Allora, in questa parte affronteremo il labirinto dei 100 livelli di svolta di là. Esatto, sì. ce n'è uno anche di svolta di qua. Mm -hmm. Che gioco! E sì, abbiamo dormi! Quindi, niente. Questa no. parte. Andiamo giù. Ciao. Mm -hmm. Salve pugnazzo, mai visto una ragazza mm -hmm. che andava al cielo? Io sì, effettivamente. Tu, tu in persona oppure Peach? No, uh, Mario l'ha visto, cioè per l'occhio all'inizio del e gioco Ma, sì. Ma Peach salta così alto? Saltano tutti in altissimo, tranne Bowser Lo sai che è Luigi è quando il cracchino salta Peach è lo stesso, no? è sì, non è vero Non è che è Doremi so. Colpa di Doremi, aspetta sì. Colpa <ride> poverina Doremi Ok Luigi salta lo stesso, vediamo Peach Anzi Mario. No Peach. Sì, non hai visto Mario quando rimigro? Ok, Peach arriva che o lì. Lo so io dove. Prova, no, no, prova, a camminare. Mm -hmm. Vedi. Mm -hmm. Se cammini mm -hmm. va più in alto. Ma è va vai, beh, non anche. sprechiamo tempo, che eh, il focus so. ci ruberà tipo un'ora e mezza. Sì, non tipo, mm. un'ora e mezza e ma... allora pure. E tu devi essere lì. veloce non uccidere tutti i nemici che sei abbastanza le perle io ovvio che non lo farò, volevo dire che non lo farò meh meh meh meh meh devi andare alla periferia, scemo Lo so anzi no stai andare giù devi andare giù, sì. ancora più giù anche se merluna la chiama periferia anche se non è vero è stupido questo è svolta di... no, devi stare giù nessuno vuole parlare con te non vuole nessuno, no Puoi venire come un ascensore? No. Mm. Uh, di là. ho sbagliato il posto. No, non è vero. Non è vero, non hai sbagliato il posto, sali. È vicino al bar. Ma salve. C'è l'uomo d'affari. Perfetto, qui c'è pure un blocco di salvataggio. E noi siamo pronti a, a entrare. Salviamo. Labirinto di 100 livelli. Pericolo! Vi è stato l'ingresso, centro civico, svolto via. là. E stato l'ingresso? Beh, di sicuro non sarà nulla. Questa è l'entrata del pericoloso labirinto di 100 livelli. Una volta all'interno non sarà facile uscire. Vuoi entrare? No, sì ok allora MC. intanto come oggetti non abbiamo oggetti curativi cioè ce li abbiamo ma sono pochi quindi dobbiamo stare attenti e usiamoli uh, allora sotto sotto il nostro sotto cioè, nello sfondo aspetta che come pixel mi prendo un po' attenzione nello sfondo ci sono ci sono uh, città cioè la città di svolta di dove abbiamo trovato il primo cuore uh, nel labirinto dei 100 livelli si trovano delle chiavi Le chiavi servono per, per proseguire Per ma. proseguire e, e aprire la porta Nello sfondo vedete anche alcune porte e tubi Quello, quello è il modo possibile È il modo possibile dove si possono trovare dei tubi e, e delle porte Oh, wow, come i risciò Infatti non ci saranno mai dei tubi o delle porte che non rispettano questo Chiave Perché okay, ha cambiato? E eh, niente, questo mm. è. Siamo a ancora a, al primo cuore più uno a svolta di là. Beh io non ho capito che cosa hai detto, ma solo una cosa. Useremo.. Ehm... Ho solo spiegato quello che vedi. Ok. Ah, qui c'è la porta. Uh, userò. Uh, Qua, questa um, è una mappa. No, ma ogni, ogni personaggio lo userò per 8 uh, livelli. Per 10 livelli. No, non per 10, per 20. No, 25. Sono quattro personaggi, 25 livelli, già solo. Ok. Ok, in sostanza che cosa dovete fare? Uccidete tutti i nemici finché non, non trovate quello con la chiave. Appena avete la chiave, andate la porta e aprite. Credo che questa cosa sia inutile, cioè mostrare il, il labirinto di centri livelli, perché i nemici cambiano. Non è che andate dritto dritto al nemico che è.. Uh, stiamo uccidendo noi perché lui appunto non mi sono. vabbè ma non lo sta per dire ecco dovete uccidere esattamente uh, okay. il Gumba numero 2 della fila 4 mi sa che è il bluomba uno dei bloomba può essere tutto nessuno lo sa eh, però probabilmente hanno programmato che, eh, ovviamente, che... È, ovviamente era quello più isolato era <ride> quello più lontano dalla porta per noi Maledetti programmatori. Comunque abbiamo 5 minuti per ogni livello, cioè per ogni stanza. A che stanza siamo? Alla numero ora ce lo dice. Diciamo. Un attimo, metti posso. pausa. Non posso. Sì, puoi. Livelli. Livelli. Oh, vai svolta di ah, svolta di là. Clicca. Puoi cliccare e sbottare il no, lobby? Sbottare mm. Volevo vedere se tra i livelli ci fosse, ci fosse anche l'abinuto di 100 livelli No Perché non è un livello insieme O oh, andiamo Sbatta il là non è un livello, è una lobby Una lobby, si sì, lobby oh. Come ha fatto a prendermi? Come faceva che, stavo... che stavo arrivando? Cioè come faceva a sapere che stavo arrivando? Perfetto, torniamo indietro comunque si sì, ci chiederemo molto tempo perché anche se ogni, ogni stanza ci impiega cioè ci impieghiamo tre, una trentina di secondi per ogni stanza voi fate 30 secondi per 100, 100 stanze sono 300 secondi allora, 300 secondi sono... Ma non, ma non è sempre 30. Comunque ci impieghiamo molto di più. Sì, tipo in questo livello ci stiamo impiegando molto di più. No, non è vero. Sì, perché... Abbiamo 5 minuti, ce cioè ne stiamo impiegando un po' di poco. Così, con il nemico, ecco. Meno male che vi spawnano vicini alla porta. Sì, ma non, è... non sarà sempre così. Eh sì, ci saranno quei livelli dove dovete fare tutto il giro. Tipo questo. Thank you. Okay. Eccolo. Sì, lo so vedere anche io, eh. Questo per esempio ci cioè abbiamo impiegato 15 secondi. Cioè, chiedi più o chiedi meno. E qua, subito. Ora mi basta prendere. Come 10 secondi cioè, messo? 7 secondi. Vabbè, ora basta parlare di quanto ci mettiamo. La cosa importante è. Io che... lo guardo dal gamepad. La cosa importante è che ogni 10 livelli ci sarà l'uscita quindi tipo un certo 10 livelli senza contare il decimo vabbè sì. e poi ci sarà una carta rara in questo caso consiglia, consiglia. carta funeraria di consiglio Sì. e lì c'è un tubo per l'uscita in caso voi vogliate prendermi una pausa ah vi avviso uh, tutti gli extra si possono fare prima del oh, vai di vai. sconfiggere il cenere prima del fine di, del gioco prima dell'ottobre quindi noi avremmo potuto fare pure prima. Sì, ma no. Eh. Perché sennò no le parti extra non avrebbero avuto senso. Sarebbero stati parti pre-extra. Parti pre-finale. Pre parti pre-finale. E poi nell'ultimissima nell parte avremmo comprato consi che non è basta. Perché se no. Yeah. di.. Aspetta, uh, cioè, in questo labirinto che si sblocca.. Sì, sì, mi sa che... Sì, ehm, è quello? Nel labirinto dei 100 livelli di svolta cioè, di là. L'ultimo pixel opzionale. L'ultimo pixel opzionale che ci manca. Sì. Che è uno che mi fa andare tipo... Sonic Levati le baffi. Uh, Poi però... Cioè, un attimo, è cambiato il fondo no. Uh, poi uh, vi informo che uh, c'è anche... Uh, c'è anche una cosa molto utile oh. nel labirinto di, di svolta di qua. Yeah. Ah, è che, è che io e Dynamite abbiamo fatto una scommessa Perché lui, lui dice che questo labirinto lo dobbiamo fare due volte No, non è vero, mi sono ricreduto Mi sono ricordato che... Ok, mi devi un euro No, non è vero okay, Non no. ho mai scommesso, non ti ho mai stretto la mamma È vero Ti odio Ah, pesce. Vabbè, passa fortemente così I Cooper mi sa che non hanno mai le chiavi Perché non li puoi uccidere, non è impossibile <ride> No, mi sa che le troppano con non i Vabbè, non importa. La cosa Ma è importante ora è che Andiamo di soppiato, boom Eh, uh, sì, salve Questo nemico ti te. detto Io, bene, grazie <ride> 8 oh yeah. secondi Vediamo se superi il record dei set Proverò, non è nulla. Ecco! Ok, l'ho superato. 5 secondi. secondi. Ah, avrei anche fatto meno se stavo sul nemico, ma devo, devo andare avanti, non è che mi devo fermare. Ah! Ah, comunque ogni cuore lo sai che ha un significato di esistere. Tipo, allora il cuore puro. Tipo pu rosso è la determinazione. No, eh. no, nel senso, tipo. Eh. Il primo cuore puro è l'amore tra Merlocchio e Consiglia. <ride> di, sì, è vero. Nel senso che eh, consiglia. si sposeranno. No, non si sposeranno. Che consiglia e Merlocchio hanno un amore tra. come quello tra padre e figlia. Una storia d'amore meglio di quella di Tane. Vabbè. Eh, il secondo è quello.. Uh, merluna cosa ha fatto merluna <ride> niente il terzo è quello di eeeh per esempio di ora... consiglia per, per l'amore con mario che lei lo, lo vomita quando quando, <ride> quando mario la salva da, da francis <ride> francis <ride> così si chiama in, in, in inglese Chi? uh, gino Ma perché? Ma cos'ha di Francis lui? <ride> <ride> <Voi> lui <ride> mi sa che è un... Nerd. Francis è un po' un moglio da merda. No. Uh, poi il quarto è l'amore tra... Uh, tra... Tuani e Paolo. L'amore tra... Uh, Con qua ci sono i coriandoli di e sua madre Va bene, non mi interessa Comunque Poi il cinque uh, è l'amore tra un capo e i suoi subiti. Cioè tra un re e i suoi sudditi, cioè il Riccardo è... e... <ride> che cacchio fai? Non lo so. il, cioè il Riccardo... Da da rara. Gumbella, no mamma mia Tra Riccardo e i suoi... i Sapiens? No basta, uh -huh. ti prego Il sei... eh... niente il Sei è qualcosa Oh, you don't say Sei, è... eh è... 7 è l'amore tra... Uh... Stavo dicendo quando Un attimo, vi... pausa, pausa, no, pausa, aspetta Pausa, pausa. mi chiama mia madre Ok, inserito. pausa Ok, scusate l'interruzione uh, Stavo dicendo, quando mio figlio, seriamente? Tutti oh, come... questi li uccido Ok, mi sono stufato Protezio Stavo dicendo, è l'otto l'ottavo cuore pure è quello di, di far e i suoi genitori. Viene. Questi sono davvero molto interessanti. Direi che queste informazioni me le butto nella spazzatura. Uh -huh. vai sopra. Lo so, stavo aspettando che ripassare Mi sa che ci metteremo quasi in meno di un Stavo di, dicendo, di un'ora. No, non è vero. Ce ne metteremo un po', Stavo dicendo, quando, eh, quando uccidete il nemico e sono i coriandoli, c'è sempre un oggetto, quindi se lo fate esplodere con un bombo e vedete dei, dei coriandoli fuori, vuol dire che l'emico ha droppato la chiave. Non ho visto nessun coriandolo. Sì, lei ho visto. Anza numero 24, che alla prossima dobbiamo cambiare. Con Peach, oppure lui. Con Peach. Uh, viene. Lo posso usare come altro curativo. Sempre meglio di tutto, guarda. Non cambia mai lo sfondo. Non è alcune stanze. E' che vi portano nel nulla, cioè vi perdete. È un labirinto appunto ok, prossima stanza, PC Go PG Go peachy. No. <ride> What? no No, they, they they tutto per tutto forza, le... no, dei. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Dall'altra parte è nello stesso piano, avete capito? Sì, no. Francesco no. No, veramente lo sapevo già e l'ho pure usato prima. Ok, secondo cuore puro c'è Dracar, si sì, vediamo. Una cara il. nulla. Comunque hai visto non portano dall'altro lato. Posso pure portare sopra. Portano dall'altro lato. Cos'hai detto sul primo. sul primo. L'altro. Ehm, cuore puro? Ah, non la so Ah, ho detto non lo so perché devo darmi un'idea, mi mio è, è scemo. Comunque, altra cosa da dire. Quando prendete la chiave vi appare il simbolo della chiave. Oh, che scoperta mi direte. Beh sì, perché... Ah, no, che... era le mani. Questa <ride> è una vera scoperta. Dai, nessuno di voi ce l'aveva la chiave. No, dai indietro non c'è più nessun altro. <ride> cioè, un nemico è il basso, un nemico devo uccidere. Mamma. Eccolo! Tatarata! Ah, non è un nemico. Sono tre Ah, ecco i coriandoli li ho visti. Che stai mettendo sempre meno di mezzo secondo, mezzo minuto. Eh, lo so, ma.. Vedrai che le stanze diventeranno sempre più basilate. Ah, ecco, vedi voce buono un Bartol cupa Un Bartol cupa Un Bartol cupa bar, bar, bar, bar, <ride> E poi c'è una sticola, la chiave. Santa foglia. Leaf. Santa oh. Leaf ehi non si picchiano le signore soprattutto se le signore di questione hanno un protezio selvatico e soprattutto se hanno i se no se le martelli <ride> io non si picchia nessuno con un martello ricordatevelo <ride> bambini non martellate i vostri genitori e nemmeno i vostri persone <ride> nessuno non martellate nessuno <ride> Wow. Potete martellare il Dynamite quanto volete però E se ti martellasti io Devo fare tutto il ti giro Ti insegno la grammatica se ti martellasti io Devo fare tutto il giro Sì Sì E allora Porteo No C'è più tempo Appunto E comunque poi lo dovrò ricambiare perché Porteo qui non si è tempo il pixel migliore qui è Protezio. E in alcuni casi bombo. stanza 30. Ok, altro pixel bombo. Cart Ma perché pixel. leggi sempre il cartello? Cosa dice? Non lo so, dice uscita. <susurra> <susurra> <Però> <susurra> sì, l uscita, l'uscita è. E però ho sempre il presentimento del di qualcos'altro. <susurra> comunque, dov'è il venditore ambulante che vende il cibo? Eh? Mi sa che è quello c'è cioè, solo dopo. Voi là sotto, vorrete. Thank you. How dare you! Lo lascio così, in, in posizione morente, vero? Poor little child. Così imparate ad allungare il collo. Non si allunga il collo. È da cattive persone. E va via. Questa sacchietto di ticchiami. 10. 10 ticchi. Con 10 e sconfitti dopo un'ora. 20, 20. Thank you per aver sì per esservi piaciato Londra a Porta. Hugo Macarena. Ah, mi ricordo ste cose. Comunque si probabilmente ci metteremo bene. Uccidilo subito! Bravo! Sapevo! No! no. <ride> lo so, volevo pure, volevo pure io amullare il processo, Comunque si vedono i pezzetti di Peach che si. che dal tubo, vedi i pezzetti di pitch? Eh sì, lo so. No, dentro il tubo! Eh sì, lo so, l'ho visto. Perché qua non è niente. Ah, sì, sono sì, sì. tipo gli atomi, gli atomi non si toccano mai, è sempre un campo di forza. Noi non tocchiamo le cose. Sono le cose che toccano noi, no, non è vero. <ride> è il campo di forza che si forma. No. Tanto ce l'hai già la chiave. A ti serve. Wow. Ce già la chiave, vattene! Lo so, sto cercando. Ma come fa a combattere con i tacchi? Ah, boh, no. li calpesta e fa male. Oppure usa Protezzo che è bello. Che ok, tu, nemico fastidioso che vola. Thank you. Non è un nemico. Cioè non ha quello fastidioso che vuole. Tu che qui hai farmato anche un sacco di esperienza e monete. Oh no! Salve. Oh madonna, in secondi ok si sì, dovete anche stare attenti perché anche loro hanno bombo. E ne hanno tanti in bombo. Per qualche motivo. Ci sono tanti bombo. Il bombo non è l'unico della sua stima. Eh? Ma c'è la strage! Un ginella! Uh, uh, uh, uh, uh, ginetta, sappiamo. So, Un ginetta. Un ginetto. Salve. Addio. Uh. Uh, che bello distruggere tutti i nemici. No, <ride> è bruttissimo, cioè uccidi tutti i nemici e poi ti rimane solo quello con la chiave. Salve. Li <ride> ho eliminati tutti. Non hai mai superato il 30 secondi. siamo 38 ma io? anche a te <ride> l'ha ucciso col campo di forza no vabbè io sto morendo da <ride> hai fatto per mezzo secondo protesi uh -huh. hai ucciso di nuovo una, una persona madonna mia che assassino peach che assassino? no assassino perché sono io non sono peach No, e che non c'è il... uh, wow. ah, okay. cattura. uh la cattura. bufiamo la giacca. Questi ce li abbiamo? No. Non abbiamo visto? praticamente niente come canta cattura so. di nemico. Catturiamolo! Tu vuoi prendere quell'altro, invece? Sì, lo so. Yeah! Ok. Troppa la chiave anche se lo catturate ti no. può Sempre se ce l'ha la chiave. Oppure, oppure ti, ti fa la, la carta chiave Se sbaglio, catturi la chiave al posto di in nemico Una situazione un po' surreale, però può succedere Attenzione bambini, non può succedere veramente Pizza battuta Abbiamo superato i 3 secondi <ride> E allora, chi se ne? Tra dieci livelli che abbiamo personaggio, ora un oh, strappa la carta. Ah, eccolo. Saluti, sono Brick, venditore di free. Venditore freelance, proprio l'unico di questa maglietta Vendi tutto, vendi a tutti, vendite, tanto belli e brutti. Bene, bene, guarda, guarda bene. e compra. Io vendere te roba. Mm, roba buona. Chissà cos'è. Ma che senso ha il vendere un lingotto? Ah, boh. Ehm.. Super bevanda, ok aspetta. Cosa vuoi vedere adesso? Questo il che intervento cambiare velocità della luce. Ah, il mio inventario. Ok. Direi che uso. Mangiati qualcosa. Peach. No, peach shop. <ride> uh, mangio pitch. Qualcos no, pitch. Mangiamo qualcos'altro? No. Dunque se essere essere madre. Compro lui. Compro <ride> lui. Compro una persona. Vendo ruba pacchi, tu non hai soldi? Ah! Non ho soldi per comprare Eh si sì, hai comprato Concitron! <ride> sapevi che un giorno Consiglia sarebbe tornata per rovinarti la vita <ride> Maledetta Concitron perché ti ho comprato? Ora non mi resta che bere la che mi dici Dai, non perde! Non perdere! tempo! Mi perde! Mi fa ridere che stai piangendo mentre mangi le acque di G. Ma punto... <ride> Mi rende triste. Lemut. Il club. Club. La Wow, da Volkyrie. E quello è già ucciso. Ok. Uh, quello con la chiave l'hai già preso. Uh, mm. Continua ad usare... No. Mantolomeo. Ma tormeno fa un sacco di danni. Lo so che fa un sacco di danni, ma. Eh, fai il doppio, fai dieci. e scomodo. Ok. <coughs> Questi qua li uccidi in 3 secondi perché c'è anche... la chiave. Cioè la carta. È la carta del club. club Addio signori. No. Oh. Ma come ti permetti cioè, di picchiare una signora? Una signora con i tali? Cioè ti rendi conto? Che crimine Che crimine sì, ha. crimine Sta ah. Vado via Vai via Ma vedetti E pure il C'è una Rage Rageborn On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 ma no, non fare così quello è impossibile tu oh you don't see dov'è? la chiama anzi non la chiama comunque hai superato i 30 secondi lo so no no no so. eh, 40 44, siamo quasi a metà la beta si sì, vabbè è... si sa si sì, si sa non è una cosa bella no visto che siamo a mezz'ora oh, allora, mio... era praticamente un'ora un'ora un'ora un'ora e un quarto Salve. Non è che c'è la maledizia? No, non, male. <ride> non lo dobbiamo toccare That's right no. Si può saltare su un maledizio? No Si può proteziare il maledizio? Si sì. sì. Tutto si può proteziare Non tutto si può proteggere Se c'è protezione Qualcosa la devi distruggere con protezione Se no protezione non Oh mio Dio, quanto siete lenti! Vai Rosso, fai vedere chi comanda Fatti uccidere lui. Non è che mm. è okay, il rosso. Certo è il rosso, sempre il rosso. Non è vero. Non dovrebbe essere. Lo sei detto? Non riesco a sentirti. O non dovrebbe essere così. Perché è un... Ah, una lingua mi stava guardando no, è tartalife penso che la userò dove ci sono le dici infali. Perché? perchè? cosa fa la tartalife? aumenta la difesa raddoppia la difesa io Stupi la chiamo tartalife perchè gli ho dato battuta da un goomba <ride> che disonore battuta da un goomba? non ci sono battute più di goomba mm -hmm. non ti ho chiesto battuta stupide stupida E squalida non mi vede nessuno nooo Oh La... c'hai un cura il veleno Duh, con un funghetto tu... puoi curare il veleno wow perché non l'hanno ancora usato per curare le malattie nel mondo che può curare solo il veleno non tutte le malattie eh, allora il veleno comunque può essere curato con i funghetti senti perché non lo fanno oh magico perché Cuba. lo fanno già magico va sulla scuola Ma questo è peggio della battaglia finale, qua ci sono più proiettili. Ah uh ah, -huh. devi dirlo forte? Qua ci sono più proiettili! No, non intendevo questo. Boom! Ah, ho fatto bene andare nel tubo, pensavo che andando prendevo so solo una sconciatore, in invece dovevo volevo andare. Nel tubo ce l'hai già andato. Salvo. Dopo devi switchare con Pausa, a Ne lo so. Ok, yeah. perfetto Non tiro al bullo Ok uh, dove siamo? 50 Spero E che sono 30 uscita Ok prossimo pixel immagino. Sono 30 carta pixel Kilo Ok Non c'è più il venditore Switch con pausa. Sì lo so merluna! Bowser power! Buar! Buar! Oh, è mortale! Luan. Allora, uh, lascerò lui! Che ne sai che qualcuno ha lasciato la chiave? Lo so? Che ne sai che qualcuno ha lasciato la chiave? Non puoi sapere! Lo so! Un po' che provai mm -hmm. Dove sta la porca? usare un motorino. <ride> oh, i porchi! Salve! How dare you! Beh, con loro almeno secondo me non me di. posso Per oh. Ehi lunga. Mi uccido tutti però perché mi danno i soldi. No io ho bisogno di non bisogno. perdere tempo ah allora, sto cercando la porta va bene ti va bene come scusa questa vedi c'è un porco da solo non lo vado a <ride> basta... basta che se trovi la porta la usi va bene certo. però qui c'è un porco e lo uccido come fuori no devi te l'ho premuto il porco no mi uccido lo stesso vedi perchè? prendere l'invicibilità per un po' tipo Bowser quando prendi il porco quindi ora sai che non è. che ora è? È l'ora dell'avventura. No, è l'ora del. Ultrafungo shake! 50 HP No, figura di, di preciso! Certo! Cioè. E Bowser ora ah, dopo... è mortale! Letteralmente! Perché? Ah, È mortale, Bowser! No, dopo l'ultra fungo shake. No! How mi... dare you to damage me! Ora oh, 59 su 60, che brutta cosa! All'inizio del video, il 59 no su 60. Non mi interessa, era l'inizio del video. Forse avevi preso un danno dal raggio di giro le onde. Dal raggio di giro le Sì, il raggio eh, laser. Che raggio Quello davanti alla porta di giro neonte. Che, che diavolo 16 Abbiamo preso l'altiton da Gino Leonte ah. Probabilmente no Ti ricordi che sei entrato con Bowser? Sì. No, eh, ero entrato con Mario. Vabbè E ti hanno lanciato il laser Perché sì, non ma... sei una pupa da urlo Avresti fatto meglio no. di entrare con Bowser Nooo Spaventa questo, idiota è un fumo tossico. Che ah! <ride> infatti che si è preso Bowser! Soltate! Ah! Fuggi Bowser da questa casa in festata! Non, non, non, non si sblocca! <ride> Bowser ha malapena dentro la porta No, non c'è! Hai, hai, hai visto che <ride> si ha fatto questo? Ha direzionato la sua scoreggia congelata verso. Destra e poi uh, mi sono spostata Lui l'ha sparata, però poi uh, si è girato e è andata verso sinistra. No, non l'ho vista. Ma l'aveva già sparata uh, cioè, a destra, poi si è girato lui. E è andata <ride> a sinistra. Che wow. oh. strano. Tanto quella rivedo quando la mangio. Eh sì. Dai siamo a tre quarti quasi No, non è vero, siamo ancora meno di 60 Non so, mi sono... Sono a 58, come possiamo... Dovevo... Dovevo... No! cibo! Bowser no, ha bisogno del cibo, quindi si sveglia sempre La crema di Gigi E dai! Svegliati, Bowser Power! Non puoi dormire, ma fa male Mi mm, ami, una chiave succulente Bowser non stare davvero pensando di. Oh no! <ride> Bowser, no, adesso non possiamo più uscire! Aspetta due ore e vedrai un bel regalo. <ride> sì, abbiamo solo 5 minuti. Allora puoi uh, guardatemi di più! Ah, ah, hai... Certo, ma tu hai capito che è successo, io ho ucciso lo squig, lo squag, lo squaring dove si E al suo posto è spaurato uno di quei cosi là. Sì, lo so. Hai stole. Bowser uccisione falzone <ride> Bowser ha dei poteri vecchi E eh, lui piatto. è 60. siamo quasi sì. carta pixel... porco! il prossimo è dimentito cioè dimentico... <ride> aha! you wanted... ora come punizione devi morire? Wowie. Mimi e uh, Pugnazzo sono gli unici nemici che diventano NPC E Anastasia? Anastasia non è un nemico. Anastasia è morta, quindi. non è morta, è NPC E non è un Guarda. nemico. Ok, uno dei due doveva averla. No. Ho fatto la strada nel non è un nemico. Non mi interessa Si Nassatia... suicida sempre. Oh, altri due cuore! si è suicidata dopo sei sentito di uccidere lui no, nuovo livello, che bello! si sei avanzato in uno, l'attacco! thank you goodbye ah non mi puoi spaventare, sono già entrato nella porta e si sa che quando tu apri una porta le cazzo si ferma è sempre stato così, e funziona ancora così non è <ride> Poi io posso fermare l'avanzamento di Marco Se, se è la alla porta Però devo, devo continuare Se cioè, tipo un assassino ti stai seguendo Apri la porta La lasci aperta lui, e lui si ferma in te No, non puoi lasciarla aperta C'è la cazzo della porta Quindi per forza entrare, oh. uscire dalla stanza e poi rientrare Cioè devi continuare ad entrare e eh, sì. uscire per fermare l'assassino No, perché poi l'assassino ti segue con Però va a scatto eh sì, guarda, ma come poi ti riuscirai a seguire meglio basta che, basta che, wow Basta che si blocca Dov'è yeah. la porta? Dai allora, ho preso subito la chiave che non mi, mi è la porta subito. Ah. E noia se assolutamente... eh, lo scrive. Il so, tizio certo. è, è scioccato, il tizio è arancione e ha Tu scioccato. devi solo pensare che noi dovremmo fare la l'averito di 100 livelli di svolta di qua. Nel I nemici oscuri. I nemici oscuri che esatto. sono due volte più potenti se non sbaglio. Due volte. Se è scaricato il gioco, attacco. Oh yeah, that's E sì. eh no! Proprio quello doveva essere il cuore. Sì che è il clone, l'ho visto io anzi. Comunque questi due sono i nemici, vedi? Se uccidi l'originale muoiono tutti. No, è senso? proprio quello che è arrivato davanti al muro dove sei il clone. Eh sì, perché solo i cloni possono attraversare lentamente. Davvero? Sì, mi sa di sì, non lo so. Però suppongo. Però provo. I suppose. I suppose. E' bello che sono venuti in una direzione, c'era quello. Poi torno giù e c'è la porta, mamma mia. Ok, ora ci sono... Comunque ancora... siamo 67. Puntiamo quasi. Wow. 67. Si. Ah, di distanza, in termini minuti. Questo è un po' surreale, che sarebbe un'ora e sette. Eh, <ride> appunto. E non si so io, se io non l'avrei mai detto così. Yeah. Subirà lunga cosa. <ride> come cacchio fatto che, che, che bello quando muoio no, no no non fare così non puoi tu dici che non posso si sì. è stato un caso possibile io dico che non posso eppure io questo questa è la stanza che ci stai mettendo più tempo e questa frase non ha senso non mi serve questa è la stanza che ci stai mettendo più tempo wow. comunque non ve lo facciamo vedere però, per ovviamente ovviamente How dare you? E certo. è stato l'ultimo nemico per lui doveva essere e poi la chiave è pure nell'angolino e ci c'è poteva essere un pizzo che ti consiglia le carte c'erano le carte no. le... quello squig finale si sì. quello anzi quello non è quello rosa. finale l'ombra Quell sì. è quello finale vabbè ma lui è quello normale finale Uh. Ah, non devi più pari <ride> Ma, <ride> Ma io non devo pari niente Ma io non devo tutto voi <ride> sì, sì, oh, <ride> Grazie Mi <ride> sa che dovrebbero aumentare di un po' di più eh. <ride> l'intelligenza artificiale. Sì, sono troppo giudici O almeno, almeno facessero che non si possono colpire a vicenda Cioè non <ride> esiste il tuo corpo tra di voi poco amico no, ragazzi, si ragazzi, ragazzi, loro si suicidano lanciano il loro bus non è che ti ammazzano il loro compagni. le loro case lanciano no hanno, hanno cacciato di casa dei loro amici ehi hey, ci 60. facciamo una partita a, a calcio ok, okay pixel no, ok Gino Gino uh, batte da casa tua sono brick venditore, freelancer si sì, la bene. vuoi vedere oh, Shake 2 più. Uh, non c'è più l'ultra fungo shape. Non fa niente. Cioè non c'è più il super fungo shake. Oh uh, questo si chiama over occhio. 300 monete. No, non ce li ho. No, nel senso non c'è più il super. Uh, non mi interessa, mi prendo shake dura più. Ok. Sì. Mm. 41. Uh, intanto mi mangio questo. Non. E poi vi compro un altro shake drauf. Ok, addio Brick, Brick è alto come Bowser, com'è è possibile. <ride> nessuno è alto come Bowser. Eh, nessuno, è vero, no. super diverso. Mi sa che su questo dovrei dubitare. No, no, no, non si dubita. Che bello, non posso tirare in testa. Anche se non ho ancora le spine. Ah? Siete Ma deboli. No, non meno di 7 pp. Che 7 di sicuro non ce ne ha. Siete deboli, non potete. Dovete sottostare alla Bowser Power. Non puoi usare il fuoco, non vuoi capire! No! Dolcina, yeah! Uh, Togli la dolcina, cioè il gioco. questo! Colgo questo. <ride> tolgo <ride> oh questo! Tolgo Oh mio dio! <ride> Sembra che prima gli hai dat dato gli hai dato fuoco e poi ti sei messo a ballare con lui Proprio lui doveva essere! Sì, perché ora posso fare questo ed è soddisfacente, in c'è certo senso. <ride> ti ricordi quando l'abbiamo buggato sotto i blocchi Bowser? Con novicronia. Che c'erano i, bloc i blocchi bassi. Ah e sì. Sì. <ride> ed, ed era super oh, scherzato. Oh. oh no, lui è più alto di Bowser. No, non è più. Però può allungare il collo Basta fare così Un cheater lui sa allungare il collo E' è okay. come Jake che può essere al altissimo quando muore. Può un gigante e distruggere tutto l'universo <ride> no. Lui preferisce starsene seduto e aiutare il a salvare il mondo Che stupido <ride> Può distruggere sì. Pu Può essere sia cattivo che buono Potrebbe diventare grande quanto il mondo e distruggerlo con un pugno <ride> Ma no. perché dovrebbe? poverino, dici che è buono. No, dici che è malvagio. Ok, è solo che non vuole capirlo. <ride> Tutti i cattivi sono stupidi. Sì, ma poi, ma poi c'è King DDD che lo uccide. King DDD nah. se ne sta prendendo a fare i suoi. Una volta entrati i c'è, il film dell'Ele per i fatti suoi una volta una volta aiuta Kirby, un'altra volta si mangia una galassia ma così non c'è niente da fare, c'è un po' di fame perché non lo la via Lattea e sa di Latte, me lo ma lo sai che la via Lattea è la stessa galassia di Kirby? Sì, in Kirby 64 c'è la Terra come è solo una coincidenza non è una coincidenza Gian, si vede benissimo l'Africa Luigi ah va non so io quello sui chat cioè il 75 Vedi, ho aspettato che mi attaccassero ah ah da molto più ehm ah ah Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Oh, yeah. Alleluia! Woody! Che lui! Woody! Woody! Ora cambia lo sfondo! Ma va! Castello il fortegino! Vediamo se c'è il Gino le tutte! No! Wow. Wow. Troppa musica fa male all'orecchio. Via, fuggi. Loro no, no, sparano musica dagli orecchi, infatti. No! Quanto stiamo? 45 minuti. Non è neanche tanto. Siamo, siamo a tre quarti. Abbiamo fatto tre quarti. visto? Ce ne più di tre quarti di tutti insieme e nessuno di loro c'era la, la... che fortuna! Che e allora non posso fortuna. più bagarmi sul ceffino perché non ho più bagno Luigi è alto ma non è passato oh, corri Luigi! Oh, eh. ho spedito pure da... no, ho pensato che cosa potrei fare potrei cosa? respingere la palla e distruggere quella, quella sfera posa no no cosa. vai vai in tu. tubo, tubo, Scimo, tubo, scemo tubo ce l'ha sì, I non what in lui. si sì. quel coso può, può andare avanti come... avanti? Sì, può, può superare le pareti non so che dire albe, albe e lei Flore? Lui è l'originale Ha detto è lei il clone che mi ha detto no. <ride> Allora ho sbagliato Go Perché by. è andato sotto? Perché? La chiave è andata sotto? No, ho detto perché? Perché Come risposta, perché tu quando mi chiedi Why? Io ti io rispondo because Perché? Okay. Disperitare è, è un bollo Perché l'hai fatto? Perché? 10 no, no, no. su 10, wow oui. it doesn't make sense yes, it does L Luigi's hungry Luigi needs to eat something like yeah, a pixel ostane. card tipo una carta da pixel Luigi ha fatto... Bartolomeo Luigi ha deciso, Luigi mangiare un Bartolomeo oppure oh. no? Una carta a foglia una foglia a tarta io <ride> Ma chi cazzo? Ma che parte di un'altra parte di un'altra quello con un'altra parte di Ma Ma Ma che si, di un'altra non mi cura niente! Ho un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di sono pure Porcio porci... Porci... Oh, porci overpower! wow. Oh, grazie! Ah, wow! Ok, devo stare a fare. <ride> <Q>. <ride> col cacchio attento tre secondi voi mm, mm, uh, uh, li abbiamo già visti si sì, uh, ma voi non, non ci sono niente. anche quelli la versione oscura di loro perché per te non è, è loro quello senza gli occhi e senza le mani Cioè, e loro tutti le mani niente sì, roba senza rossa. gli occhi e con le mani nere perché le mani ce li hanno, lui gli occhi invece no. Perché Luigi scivola anche di un salto quando vai Nel senso che scivola a come possibile possibile. <ride> la scienza di Luigi! Non aveva nessuno di loro la chiave, era per sempre. Ecco, stavo aspettando lui che le spawnava. Che le spawnasse. Alleluia. C'era uno squig che la chiave. Squarry si chiama. Oppure Squirr. Sì, no, si chiama no, Squirps. No, oh. Squid. Squirps. Mi sei bloccato il nostro dinero. Da volkere! Che lo stordino ora è un po' impazzito. Dimmi era impazzissimo! Super Luigi! Wow! Sono pazzo! Mario, sono pazzo! Non mi interessa Luigi, ti danno il panicotto! Oh, no, non lo farai! Ho preso in ostaggio il tuo funghetto! No, Luigi non lo fare! Lo mangerò io! Luigi! E poi Luigi si mangia... Tutto. No! E così che Luigi si mangia. Eh, bravo, si è uccidato. Ah no, non ha effetto la conquista di la, la si è suicidato lo stesso che sì, no, <ride> che non puoi fargli del male muoviti che sprechi 5 minuti cosa fai? Sì. metti io davanti mettiti le mie panche, è difficile c'è qualcosa là che ruota Sì, e ma sai mi... il piano di sopra non c'era lui la chiave allora io ti piazzo la bomba finto venire vieni da a... papino No, non rotola soltanto quando... Quando... Vieni! Bravo! Sì, non ce l'aveva nemmeno lui la chiave! Finalmente. C'era quello che sta vicino alla porta. Meno male, almeno una cosa. Uccidi sempre quelli vicino alla porta, si no. sta sempre rotto la chiave. Non è ti porterà fortuna. Ti prego, bisogna ricurarti. Intanto mi prendo una a foglia. E, e poi mi prendo prego. anche... Uno snack dura più? Non ne avevo un altro? Io ne avevo un altro! Cosa è, c è città successo? Città un, po un liquido molto triste! Uh. Dove? <ride> Ma si chiama davvero così? Un liquido molto triste! Sì, che <ride> <Ha>. Ah. lì. <ride> mm. Non te lo danno pure loro. Sì. Non ha senso. Certo che ha senso. Se no sarebbe un peccato disturbare il giocatore mentre gioca. Ehi tu, prendi questo. Ti ringrazio. Eh! Lui ha paura dei ghosts. Goodbye. No, che se ne sconfiggi i funghi. Il fungo è sparito, no. non sei no. tu. <ride> Ma non ha senso perché sono rimasti solo i buzzi Ah, non c'ha più Ok, allora, in tal caso D'ammazione no. no. In tal caso non voglio avvelenare D'ammazione! No. Lui ci sta e perdendo E qui tanti i si teletrasportano buzzi si E Wow Proprio all'ultimo E tu lo senti easy Infatti, tu lo senti easy cioè non era facile, ma era lo stesso facile. 53 secondi, ti sei superato. Shut up! Dislabo slabico! Usa la protezione! Smettila di... <fie> ah, sì? Smetti di usare! Ah si? smettila di usare! Vieni qui, il <sai>, coraggio! <fie> <fie> <fie> <fie> Luigi no! Luigi no! Luigi sa! Luigi sa! So... Sosa! Luigi ha bisogno di mani di padre! Ma che schifo fanno le dolcine! Luigi ha fatto! Luigi è anche È Pregno. tutta colpa di... Eh, uh... Mario! No! Mario non userà Luigi con... a ma... No! È, è, ma... è colpa di Mario, perché Mario non usa a sufficienza il suo fratello! No! <ride> no, è Consitron che ci ha, ha, ha fatto sprecare tutti i sensi! Ci ha, ha, ha prosciugato! 90, 990 lor monete tutte nel cesso vieni qua Ow. oh yeah i found the key goodbye and the door hai visto? Sì, stavo chiamando stavo stavo e ho usato il trampolino <ride> oh no ninja ninja ninja and the door soon e' la Madonna! Wow! Run away, run! Where is the door? Eccola! Oh, thank goodness! I'm gonna leave this right now! Dov'è il vendita ambulante? Dopo. Oh, tanti. Ah, questi. bomba però... testa dura! Sì, che ti danno le testate! Che sono, sono tecnicamente quelli di. Uh, Super Saga più Bowser Minion, che fanno una bossa speciale, semplicemente. Venite a me! Oh. Protezio! Eh, Ora oh. protezio che fa le stradie. Hanno oh pure sì, la loro vecchia. E ce sono cura la loro? versione oscura. eh sì, ma, ma la cosa peggiore delle versioni oscure sono i maledizi sei quattro sei quattro ce l'hai almeno uno nel... fondo... in no due dov'è la chiave? li sto sterminando ok non wow. mi stermino ne lascio giusto uno o due in vita lì in fondo <ride> ma anche ti possono accoppiare ancora anche perché non voglio morire e lui è il venditore al all ok casa di Micronio! Micronio! Eh. nooo oh, sarò ma anche lui. ma se esco dalla bimbo lo devo ricominciare no, sì. non uscire dalla eh. eh. Mangiati tutti gli oggetti che hai mm. Giusto! <ride> Maratona di Niel, dà un 10, l'unica allora, cosa da scegliere è che... C'è la dolcina che dà 5, schifo. Beh dai ce la fai con 27. No! I can't do this! Mario, help me! Luigi's not good! Oh mio Dio! ok luigi non è buono nel labirinto certo? di centri vecchi come te lo posso spiegare Mario <ride> scusa non ma puoi cambiare con Mario dai non posso, sono le ma come fai con Draco? lo fa passare <ride> lui <ride> piuttosto con... Um, volevi dire no, no come faccio? è per lui per forza li muori no, devo fare per forza quello che wow, no, no, no. please calm no, no. down Ben ma che razza di suono fa la sua mandibola. Uh, usa Mario, fai no. l'eccezione Luigi needs to walk to the non ce la fa uh, ok allora lo, lo immobilizzo! Uh, no. uh, ehm non funziona meglio non lo vorrei, non... mi sei suicidato se tu l'avessi usato non funziona usa usa qualcosa ah, Mario Mario ho appena infranto la prima regola du esatto non si può fare niente quindi E oh, è quello di sicuro con la chiave certo è l'ultimo nemico rimasto che credi che possa essere thank you ok ora però ritorno Luigi ok. Abbiamo già imparato per tolco tempo le regole yeah. Cioè Io. Uh, questo livello ti è durato più di un minuto Ah lo so Ti ho detto che ci sono alcuni livelli infamissimi No No no Usa protezio No No ho detto da mille no. volte Ma cosa? Usa il protezio Muori no. <ride> Perché non fai i coriandoli quando... no. No. no. Oh. boom! è lui, ora devi cercare la porta una... l'ho vista prima la dov'è? dai, io lo so che se la fai di un'altra Eccola. Oh, cioè c'è dice... pure la forma finale, quella arancione. Non è quella finale. Sì, tranne quelli oscuri. Ecco, la forma oscura è quella finale, tutti i nemici. Sì, però tranne anni eh, oscuri dice. che è normale. Wow! Wow, il tuo peggior nemico alla chiave. Il tu wow. tuo peggior wow. nemico è invalidito. Ok, corri! Corri! corri. Che è. Dai, ma non è giusto che mi fanno male anche loro. Oh, io... Forza, salvami! via, un cacchio di Nivello no. 94, dai, salva. Cosa stiamo facendo? 59 euro! <spe> si sì, è vero, inutile. Sono un Lo ah. Non sai che se, se stai per morire devi mangiarti i funghi e o No, che quelli che accusata... Mi uso se sto morendo, cioè se mi uccido, ovviamente. Anche perché quella è quella la funzione, non lo usare. Sì, mai. ma li puoi anche mangiare. Lo so, ma, ma li voglio usare soltanto in okay. caso di morte. Se tu muori, ci sarà un fungo che si entrerà nella tua bocca e ti farà recuperare 5 punti Ossia Funziona proprio così la vita. Uh meno male. Ok, il trucco è saltare di sopra. Non è proprio quello mediano, però. Mi <ride> che sei protesta! Mi sei accontenta Ouch! Oh no! Ouch! Beh, a 12 mi ricomincia E eh, lui c'è più debole che cosa sì. vuoi? Sei una un discriminanza. Ora eh. vedi! Oh, due, sure due! Come... Salta sopra! Scemo! Midi ah. scemo! Luigi! Luigi said, sono send! Allora? C'era la sfida, te l'ho detto che non erano mai! Io! Suicide, Luigi! Suicide <ride> Luigi! <ride> Perché rimane l'imbabolato? Uh, please, Kabia! So I can deal with you! Alleluia! Uuh ah, Luigi! Uua ah, Luigi! Ok! Mi è rimasto solo un fungo SOS e 5HP. Dio, ah. Dio. Non ce la farò mai. Tanto è livello 100 che il... La... No, non, è... È, vero. Oh, ma il... non Questo... è vero. Non è vero, non c'è. Tizio, venditore ambulante. Non c'è. Ah, è vero, il 10 è l'ultimo livello. Il quello... 10? Il 100. Chiuse, mua! Ah, quello lo potevi uccidere così. Con, uh, non terremoto. voglio rischiare niente, ok? Il protezio ora è la mia fonte di vita. Oltre al fugo... Il protezio fine. è piegato Ti prego, dimmi che prima dell'ultimo livello ci va cura. C'è qualche cosa che mi fa recuperare... È molto probabile. No, non è vero, non è probabile, però... Dove sono gli amici C'è solo uno squig che devi raggiungere. Con no. il tubo con il tubo dice era molto ah no non è vero non era molto più facile di ma perché c'è solo uno squid questo è il livello più facile no questo è il livello per farti perdere tempo e eh, anche per perdere no c è, c è mi voglio segna... dire che lì è sempre lo squid no no no Bombo. Bombo. no è no no no no no no non voglio piantare bombo per poi rischiare voglio fare così anche se gli faccio poco danno vedi Meno male è bene che la porta è proprio dove sono X di... The... non è vero, It's... hai usato il tubo all'inizio ah giusto no. eh, stanza 99, ovviamente Nooo no. me no. Luigi, mio finito no Luigi! Run as fast as you Luigi! no no mi colpisco quando posso.. Eh, oh, ma sì, sono, sono... Sì, sono... Sì, i di... salvati. Di... Di uh, sì, sì, oh, sì, grazie. Miracolo di Natale! Ma quale Natale? Non è ancora Natale. <ride> Probabilmente lo era. È, è Probabilmente già fatto lo fatto. È ah, è Oppure poi. è già passato. Noi stiamo registrando questo un giorno prima dell'anniversario, giusto? Sì. L'anniversario cioè il 25. No, Il sì, sì, 25 novembre. 24, 24 novembre. È l'anniversario del canale. Comunque, grazie, grazie a tutti per Lo dobbiamo dire domani, scemo. No, grazie. Non a tutti, intendo, grazie a quei nemici là che vi ho fatto recuperare tutta la vita. Me pure pure quentata. Sì. Perfetto, quindi. Ci siamo tutti in stanza. Non vi ricordo Mi qualcosa. Non stavo parlando con te. <ride> Quindi ora vabbè Mario perché si fa con Mario per forza Chi va la mimam. Oh Qualcosa di grande Qualcosa, qualcosa, tipo... qualcosa di grande Eccolo qui Una testa e un collo <ride> <ride> Che si allungano in strano Gli antichi valori chiuso in questo livello vostro sono il dio della furia Esatto! Ah, okay. No, è. È la versione potenziata e più cattiva di Drunker, Drunker. Che lui non è controllato mentalmente adesso. No. Questo è proprio lui cattivo. e sì, perché è contro gli antichi perché li hanno ricchi? Perché mi hai risvegliato dal mio dolce oblio? Ti punirò con la morte. Presto, papnom nom, nom, nom. Presto capirai cosa vuol dire irritare gli dei e? Tu eh. non sei un dio, sei una macchina. Tu sei uno stupido, ecco cosa sei uno. Ok, umbilante. devi usare Mario qua Eh, ma dai. Ok. Sai perché sei Mario? Tu non eri Mario prima. Ero Wiki. Oui. Eh. Ma serve Mario qua, oh. per Che voce me hai detto? Sì, Mario. Mario. Mi venuto a Sigiozzo. Ah, giusto Banolo, il... stavo diventando. I nostri primi amici. Mario e Balolo Considrollo, non se no, ma... lo. Così Non se lo calcola nessuno. Oh no, Perché? mi stai inseguendo. Ora che cosa farò? Muore. Mentre, ti... da... Mentre ti scemo! Ah! Perché? Perché ah, non proprio... si sale così? Si sale quando viene di là? Ti ha ecco trollato? Ora. Non mi ha trollato, sei tu che hai trollato me. <ride> Ssh, Infatti io vero. sono Draker. Vrater, dire. Quindi se lui ha trollato te io ho trollato te. Sta arrivando? Eccolo qui. Madonna mia. È sempre inquietante. Ok. Salite di sopra e fate.. Ma non lo la stessa cosa che avete fatto con un Draker. Quindi prendete le pulci, o anticorpi come li volete chiamare, e li lanciate in alto Ops. Mi ho sfuggito uno. Beh, eh, ricordati di saltare quando.. Sì, lo so. Eh. Ah. La coda non ha una, una non è una piattaforma. Aia, ah, lo so che non è una piattaforma. Ini qua. siete qua cinque volte. Non lo so, ma non mi interessa. due di tre volte. L'ho fatta. Aia. Ah, oh, fanno malissimo! Dieci, me ne sono accorto solo ora, morto. Come le, le margherite. No, le mar Quelle lì facevano una cosa come 40 di danno. Oh, miro male no! Ok, no, no, no, calma Calma, calma Ce ne sono troppi Non, non è niente Ok, sono, sono fregato Che cosa posso fare? Mario Luigi, Adesso, lo posso colpire l'antenna con Luigi? Sì È un po' rischioso ma lo devo provare E poi è anche il corpo eh, no. no, Luca Luigi. Luigi ti porta sfortuna Ma l'ha detto Luigi, non ti vuole più bene <ride> <ride> Perché quell'anticorpo quel ti vuole male? Devo uccidermi, non mi interessa. No, non Per oggi abbiamo finito, uh, uniremo una parte di video che, che faremo in, fu in futuro della fine del labirinto. Dobbiamo quindi ci, ci rivediamo tra poco, ciao! Ok ragazzi, ci siamo! Siamo Bowser, perchè sì. è molto più facile farlo con Bowser per eh, Sì, allora... Ho dovuto rifare tutto il labirinto da capo. Nel frattempo abbiamo incontrato una margherita. Che... Mentre lui editava il video dell'anniversario, che eh, è ricaricato il 25 novembre che a noi è oggi ma a voi sono sicuro a voi è tipo un mese fa più tardi ah, quindi facciamo gli auguri di capodanno eh, no no no era, no, eh, era. tre tra video va bene comunque ehm, adesso abbiamo anche fatto due level up uno per l'attacco e uno per la vita che mi ha anche salvato la pelle e poi ho <ride> fatto anche un po' di acquisti le cure le ho tutte sprecate tranne questo lo Shake dura più che lo userò durante la battaglia il tonico che lo userò durante la battaglia e il blocco barriera che userò durante la battaglia il lampo blitz probabilmente anche durante la battaglia <ride> se ci sono troppi di quei, di quei cosi là, di quei draghi piccoli fungo di seos ovviamente se muoio lo userò da solo spero di non morire ovviamente lo userò subito lo sceglierò più quindi ora senza perderci ancora in chiacchiere prendiamo il mario e um... Pixel è azione? <ride> pezzo, andiamo. Dezio, mamma, no, no, è vero. Ma no, non, serve. Non, non serve, non serve. La barca di Luigi, che vuole affrontare il rischio, quindi proseguiamo. Aspettiamo che si faccia vivo, i dialoghi salto. Perché li avete già visti? Ok. Chi va? Vale? Chi va? Occhi aperti, braccia, buongiorno, come va il <ride> mio nome? <ride> <ride> Salve. Tazzito. Hai già sentito prima. Sei un papamolle, sono i tuoi sgherretti piccoli che, che sono i fastidiosi. Quindi, prima cosa, shake dura più. Questa tattica me la sono ingegnata. Sei sicuro che ti telecomando prendere tutto? Sì. Che l'ultima volta che ho fatto uno shake dura più, sì, ne ne più. ha no. Sì, ne ha fatta una giusta solo. Una su cinque giusta, ok. Ora che ho i pv che si rigenerano, dovrei stare a posto. Aspettiamo guarda. Lui segue il mio mentre inizio, faccio così. Mi fa. Aspetta, ora guarda. Ok, vabbè, ora basta che così e poi aspetta E ora? che devo stare attento ora che passa ah sì, no non è si lo so quando è quando inizio a sentire la vibrazione mi devo subito rimanere in preveduto bene ora salta Luigi e ora Let's switch Luigi it's a Luigi time Luigi non è un orgento per me e andiamo subito. Stiamo andando benissimo. Oh, eh! Vedi qua roba! Oh oh oh oh <ride> Uccidilo! Che prende quel un coso davanti a terra per te poi facevi lo scivola! Ti ha fatto morire No! Ah, stupido vabbè. Non fa niente, non fa niente, ok? Si perde solo un po' più di tempo Ce cioè lo dobbiamo prendere con più Perché è Io ho premuto così, guarda Perché me ha preso pitch? Perché una... hai fatto due volte No, l'ho premuto un'altra persona no, Ok, pensare. la cosa importante ora è che uh, Non ho usato il tonico più, va bene, non fa niente. Lo userò alla prossima cosa uh, Forse riesco anche a non usare l'ampo blitz e il, il blocco barriera Ma si vedrà poi vabbè, il Fungo SS non penso proprio che non riuscirò a usare comunque avete visto insomma la tattica Fate il super salto con Luigi e, e fate più salti che potete <ride> corri corri via e ora jump ok, invece c'è Luigi non, non, non serve che mi ricordo Sì, serve Luigi non è un oggetto ma si, <ride> <ride> okay. Luigi è tonico plus oh no <ride> perfetto il suo attacco è aumentato vai Luigi Di vai! è quanto! Rayson, eh, è raddoppiato se non sbaglio te lo dovete dire! si sì, è raddoppiato, facevo Sì, lo so, facevi 22 e poi 11 ora invece faccio 44 e 22 non serve che lo colpisci troppo però no, non è vero ricordati se colp... che hai... se lo colpisco tanto lui se ne va subito ok adesso non mi faccio ingannare però eh, stavolta a sei ancora esorto? Sì. Reduigi. Che sarebbe il Mario World. Ok, sconfitto. Mamma mia. Argu, ho perso. Ma ne ho ancora finita, Non sono l'unico mostro creato dagli antichi... Orrori ancora più grandi che attendono il labirinto di 100 livelli di svolta di qua. Esatto. Argue. E se l'ho fatto prima ho fatto prima quello. Non si può. Ah, è vero, è chiuso. Bene, e ora che cosa ci. Con cosa ci ricompensano dopo tutta questa cosa? L'abbiamo già detto. Con un pizza. Uno screenio scuro gigante. Abbiamo ancora l'effetto del tonico più, come? Uh, sì. Usa il lampoblitz sul pixel. No. Ecco qui. Ci siamo, l'ultimo pixel che ci manca. Brrr. Si vede già, da, cosa? Eccolo qui. Un pentagono con le ali e gli occhi a tre anni. Oh, hai sconfitto quel drago enorme, davvero non via! E anche completato durante 99 istanze. Wow, non lo parlo. Sono scioccato, sei un fenomeno. ecco te, te lo vedi. Sì, non so lo sapevo. Nonostante tutto però devo tu, avverti. Stai all'altro perché ciò che ti aspetta. Ascoltami bene, tu devi fare attenzione. Devi, devi, devi. Devi assolutamente, assolutamente, devi, assolutamente voglio dire, non pensa anche tu Stai di cerca d'accordo con me ok, affare fatto, splendido infatti ce l'ha <tose> fatto il potere metti pausa, c'è sta buttissata infatti ce l'ha fatto il potere, tu <tose> ti fare il mio potere e... è velocissima è super, non è batman, no il pixel che ha scatti si sì, è unito al gruppo usa la vita e scatti per momenti l'alta velocità scatta sc sch e così, non c'è. No evitare gli attacchi più tremendi in questo modo sono sopravvissuto per quanto super. battaglia fuggire tutto ok lo a poter fuggire verso il mondo più pacifico si sì, ed è per questo che ho parlato velocemente ed ecco lì un tubo l'avevo già detto comunque ok guarda se tengo premuto uno fa così invece la velocità normale è ok entriamo non c'è nessun segreto sì. e quindi abbiamo preso tutti i pixel uh. e ci vediamo nella prossima parte di Paper Mario. spero davvero che questa parte non venga persa se questa parte si perde io ammazzo qualcuno ok? Se sì, ci vediamo nella prossima parte di Super Ma Paper Mario